Ciao, sono William Bisacchi e oggi vi parlerò di finestre in alluminio. Andremo ad analizzare questo materiale. Vediamo a grandi linee i pro e i contro. Allora, primo vantaggio, primo pro della finestra in alluminio. È un materiale che è molto resistente all'attacco dell'ossidazione, quindi molto durevole nel tempo, sia come meccanica che come stabilità. A proposito di stabilità, quindi resistenza meccanica, essendo un materiale robusto mi permette di fare dimensioni molto molto grandi. Quindi finestre o porte finestre, anta intera, grandissima, nelle case come vi piace fare adesso, qui mi dite non voglio vedere il montante, non voglio vedere il traverso. Beh, l'alluminio è un ottimo materiale, si presta molto a questo tipo di soluzioni. Discorso verniciatura. La verniciatura eh, ha una gamma colori veramente elevata, c'è cioè praticamente il limite all'immaginazione e oltre la verniciatura c'è anche l'ossidazione e c'è anche l'effetto legno e possiamo fare dentro un colore e fuori un altro colore, quindi possibilità illimitate. Discorsi contro, obiezioni che vengono fatte, l'alluminio fa condensa, l'alluminio non è termico, non tiene il caldo e il freddo, era vero una volta, quando la finestra in alluminio era un blocco di alluminio intero, l'alluminio essendo conduttore, quello che trova se trova il freddo porta il freddo, se trova il caldo porta il caldo ma oggi con la tecnologia taglio termico viene interposto un materiale molto isolante che separa l'alluminio dentro da quello fuori, i due materiali non si toccano più, è un po' quello che è successo nel passaggio dal vetro singolo a vetro doppio, quindi questo materiale qui tiene dentro caldo fuori il freddo o viceversa se è in estate. Ve lo faccio vedere in sezione, questo è un alluminio con un taglio termico molto importante, lo vedete qui al centro, questo è l'alluminio dentro dove viene messa la ferramenta, e questo è quello fuori, quello che protegge la finestra. I due materiali non si toccano, finestre eterne, resistenti ed isolanti per sempre. A livello di isolamento siamo praticamente a livello di una finestra in PVC: e massimo un 5% in meno, poi dipende dalla sezione che analizzo. Se prendo una finestra in PVC base e una finestra in alluminio plus, diciamo così, isola più dall'alluminio. però la parità di, di prodotti, sono molto, molto simili discorso eh, che è freddo al tatto quindi cosa succede eh, è vero che l'alluminio è freddo al tatto come può essere freddo un vetro o come possono essere freddi tutti i metalli ma non è il freddo che entra dentro sono i miei 36 gradi che ho come temperatura basale quando sto bene che si vanno a trasferire nei magari 18 gradi potrebbe essere una finestra in inverno quindi i miei 36 che vanno nei 18 io l'avverto come essere umano, come sensazione di freddo, in realtà non è nessun freddo che entra dentro, ma è il mio caldo che va nella finestra, o nel vetro, o in quello che sto toccando. che Se tocco un pezzo di un coltello che ho in casa, non è che il, freddo, il coltello fa il freddo, è il mio caldo che va verso di lui. E quindi, abbiamo detto eh, le, pre, le principali obiezioni. Una cosa importante da considerare è il discorso costo: una finestra in alluminio costerà sempre di più di una finestra in PVC e di primo acchito uno potrebbe pensare che è una finestra più costosa, ma se io vado ad analizzare questo costo e lo vado a dividere per gli anni di durata nel tempo, che sono molto più elevati di una finestra in alluminio, scoprirò che il prezzo medio eh, del prodotto, diciamo, del prezzo eh, medio di vita annua, annua del prodotto è a volte anche inferiore di una finestra in PVC. Quindi attenzione quando si fa i conti perché bisogna farli nella giusta prospettiva. E per analizzare cosa è meglio per casa tua in funzione delle dimensioni in funzione dei costi in funzione dei colori e in funzione delle dimensioni soprattutto affidati a un esperto un esperto come william Bisacchi, puoi compilare il forum che trovi qui sotto e ti richiamerò entro 24 ore a presto e al prossimo video ciao